Ciao a tutti, siamo qui oggi a parlare del discorso di, dell'interazione tra quelli che sono i dati CAD e eh, i, dati, i dati GIS. Eh, perché è importante che questi dati vengano diciamo, strutturati eh, a monte prima di essere poi inviati in ambiente GIS? E eh, lo faremo con eh, Matteo De Rota. Ciao Matteo, presentati. Salve a tutti, mi chiamo Matteo De Rota. Lavoro per l'autorità portuale di Trieste nell'ufficio tecnico e mi occupo anche di cartografia, di predisposizione, disegni che vanno poi pubblicati insieme alle ordinanze. Ok, quindi tu diciamo che hai le mani in pasta nel, nel, dato, nel dato CAD eh, e proprio nella sua strutturazione? Sì, io praticamente quotidianamente faccio estrazioni dalla CTR. Dove non ho dei, dei disegni, delle planimetrie nostre interne, vado a estrarre dalla CTR regionale per poi tematizzare, per poi preparare i piani che vanno allegati o ai progetti o alle, o alle, auto, alle autorizzazioni o vanno legate alle ordinanze che vengono pubblicate dall'autorità portuale. Insomma. Bene, bene. Quindi... Quali sono diciamo, gli inconvenienti che più spesso eh, ti, ti sei costretto insomma, ad affrontare in questo diciamo, passaggio da DatoCAD ad Ambiente GIS? Allora, il primo problema che mi capita spesso è che mi mandano, per esempio, le planimetrie in DVG ruotate. Ruotate Perché? Perché giustamente loro eh, le predispongono per essere stampate o presentate in maniera perfetta su un, su un foglio A4 o A3, e in verità io per lavorare ho bisogno della geolocalizzazione della, della mappa e quindi spesso non, non riesco a fare niente. Perché una volta che il DVG è ruotato, eh, perdo il dato di geolocalizzazione e cosa devo fare? Devo andare sulla CTR e partire da, da zero poi qualche volta riesco a uh, ruotare manipolare ma sono sempre delle, come posso dire, delle operazioni manuali che faccio io e che mi complicano la vita e soprattutto non sono più precise cosa che se mi mandassero un GIS o comunque le, eh, predisponessero le cose in GIS eh, la cosa eh, sarebbe molto più semplice Perfetto, perché dici che se ti se, se appunto definissero questo che il, il pacchetto dati già in ambiente GIS o comunque lo, insomma, strutturato per essere diciamo, accolti in ambiente GIS, eh, perché dici che sarebbe più comodo? Sarebbe anche più comodo perché per esempio il GIS ha una cosa che non ha, eh, ha l'autocad e non ha l'area di stampa, perché quando io vado a stampare in GIS... Eh, faccio un layout di stampa, ma non vado a modificare il file originale. Il file originale rimane sempre lo stesso. Sì, infatti, noi con, uh, quando dobbiamo definire appunto il layout di stampa, andiamo a, a ruotare, nel caso in cui dobbiamo andare a ruotare qualcosa, il layout di stampa, ma non andiamo a ruotare il, il, il dato GIS. Questo è appunto un esempio molto, molto calzante, perché poi, uh, come dicevi tu prima, nel momento in cui ti arriva un, un dato CAD che è ruotato, è più, di guardarlo insomma eh, non puoi, che poi è abbastanza diciamo, complesso e eh, raro poter diciamo, ruotare e riportare quello che è il dato, il dato CAD laddove eh, è diciamo, realmente posizionato. Sì, o per esempio mi capita che mi mandano addirittura dei file che poi hanno dei x rifit, sono dei file successivi a dei file, magari mi mandano solo un pezzo, non mi mandano il file principale, e dopo diventa impossibile a, a lavorarci sopra. O per esempio prendo il file che lo trasformo anche in un DXF e lo provo a caricare in, in QGIS rido sopra perché, come dico io, ti vengono fuori delle situazioni esotiche che non ne vieni più fuori, stai meno a ripartire da zero. Esatto. A ripartire da zero eh, risolvi il problema. E quindi tu, quando devi strutturare il tuo flusso di lavoro, come, come, lo, come lo pensi, come lo, lo, lo progetti? E, da quello che ho capito, tu parti già diciamo, con uh, il definire Uh, un progetto anche in base a in, a in, in ambiente CAD, che poi insomma deve essere riportato in ambiente GIS. Come, come lo, lo pensi proprio materialmente questo, questo flusso di lavoro? Allora, innanzitutto eh, normalmente a me capitano sempre due fasi: c'è la fase che dovrò gestire in CAD, che è la fase tecnica, magari non so, per esempio, la progettazione della, delle corsie di viabilità dove necessariamente lavorerò in CAD e poi ho una fase rappresentativa che potrebbe essere per esempio ad una riunione, anzi è un file che tante volte mando che io neanche non vado alla presentazione e questa la gestisco in GIS. Perché la gestisco in GIS? Innanzitutto perché eh, quando vado a presentare un progetto di viabilità a, dei, a delle persone, a non dei tecnici ma a, possono essere dei politici o indifferente a chi... È più semplice con il GIS, perché perché ci carico l'ortofoto o comunque la precisione che per esempio non ho sul CAD aggiungendo la geolocalizzazione al CAD si ha, sì, combina ma io che sono per la perfezione vedi per esempio i bordi degli edifici che non sono perfetti se invece lavori in GIS e carichi le ortofoto certo il file viene apportato Pesantino. però eh, lavori, lavori più semplice, lavori molto meglio, anche se è vero che anche un file AutoCAD, eh, se è geolocalizzato, georeferenziato, è molto grande come lavoro io su planimetrie di, di zone, comunque vengono file difficili eh, da spedire via email diventano comunque dei file pesanti, però per esempio con il GIS come risolvo? Carico i file sul, sul server nostro e invio semplicemente un link, eh, okay. l'utente apre il link, lui non sa che in realtà eh, non ha scaricato il file, ma si collega a un server remoto dove trova tutto il file. Insomma. Ok, quindi gestisce l'informazione senza problematiche di pesantezze eccessive in pratica. Sì, e anche il stesso PC può essere un PC molto più semplice, non deve avere dei processori particolari, come magari è quello che utilizzo io per lavoro, dove vado a utilizzare dei PC particolari che non è che in tutti gli uffici pubblici si trovano. Insomma. Eh sì, perché poi c'è anche questo aspetto da non sottovalutare, l'ambiente GIS... Uh, soprattutto quando si fanno operazioni più spinte di processamento, ha bisogno di un hardware ben uh, carrozzato. Per cui eh, questo è pure un aspetto importante da non sottovalutare. Come dico io, il GIS ha sempre sete di RAM. Eh sì, <ride> effettivamente sì. Effettivamente da questo punto di vista è vero. Uh, insomma, un, un, un minimo minimo livello, ormai sono... 12 giga di ram perché se no insomma, riesci sì, a fare quasi, quasi niente. Nel, nel tuo ambiente insomma, lavorativo um, come ti interfacci con i tuoi colleghi? Quando parli di, di GIS uh, c'è qualcuno che parla la tua lingua oppure ti, ti guardano come se stessi, se stessi parlando in aramaico? <ride> Allora, io faccio parte di un gruppo GIS dell'autorità portuale qui di Bene. Trieste, però uh, dove siamo in 6-7 colleghi, ma in realtà abbiamo dei ruoli diversi. Io per esempio uh, mi occupo specificamente della, del, della preparazione dei piani, dei layout in AutoCAD che poi verranno importati nel GIS dell'autorità portuale. C'è qualche mio collega... Che gestisce semplicemente i layout, quindi lui fisicamente fa, fa le, i carichi, li, li, li salva nel server, cose che io, per esempio, non me ne occupo. E poi ci sono altri miei colleghi che fanno semplicemente le tematizzazioni, per esempio, delle aree demaniali in concessione loro si occupano eh, esclusivamente di tematizzare in base alle richieste, di, cambiano i colori, insomma, tematizzano okay. i GIS. Eh, perché, perché facciamo questo? Perché uno solo, da solo non può far tutto, eh, ecco. è un lavoro molto complesso. Ecco, questo è pure un altro messaggio eh, importante, non si può essere uno e trino in, no. in questo aspetto. Va bene. Matteo, ti ringrazio per, per il tempo che hai dedicato, per la pazienza soprattutto, perché non tutti lo sanno, ma questa intervista è stata fatta in due battute, perché la prima volta c'è stato un problema tecnico e siamo stati costretti insomma, a riregistrarla, e Matteo con tanta pazienza ha accettato di rifare l'intervista. Quindi, gra Grazie ancora Matteo, un saluto parola. a tutti. Un saluto a tutti quanti e alla prossima.